Ciao ragazzi, benvenuti alla prima lezione, tra virgolette, al primo episodio dell'Officina L'Officina è Basso dove vi mostrerò con le giuste premesse, tanta cautela, tanta pazienza, quello che ho imparato eh, con gli anni da quando sono ragazzino che smonto, mi piace già di mio smontare e rimontare le cose quindi da quando ho 14 anni che rompo bassi, <ride> ordino pezzi, assemblo, mi diverto quindi nel corso degli anni appunto ho fatto un po' di esperienza, sbagliando si impara e volevo mostrarvi come poter fare tante cosette senza per forza ricorrere a spese enormi, quindi gli usaio eh, <ride> e, e attrezzi costosi e, e via dicendo. Quindi con piccole, piccoli oggettini che si trovano e fai da te tranquillamente senza spendere un granché. Vi mostrerò l'assemblaggio di uno strumento partendo da zero e poi vediamo piano piano come evolve e finiremo con la parte elettronica, quindi come sostituire o montare o riparare il, la parte elettronica de, dello strumento, quindi pick up, potenziomeri quant'altro, condensatori la parte del manico, la tastiera, come curarla, come montare le corde, come sostituirle, come regolare tutto quello che c'è da regolare e eh, cercherò di farlo spiegandolo nel modo più semplice possibile anche perché non sono tanto colto da usare paroloni <ride> quindi vi faccio vedere la mia modestissima stanzina vi faccio vedere cosa uso io, cosa serve, eh, questi sono i miei arnesi. <ride> Qui c'è di tutto: motosuive, attrezzi da lavoro, giardinaggio. Piace far tutto, c'è di tutto. Un compressorino, due biciclette e un tavolino. Allora, primo consiglio che vi do veramente con il cuore è quello: se ne avete modo di crearvi uno spaziettino dove nessuno vi rompe eh, i cosiddetti coglioncini. Quindi se avete, eh, come ho, ho io, la fortuna di avere un garage, perfetto. Altrimenti cercate, come quando non lo avevo, di crearvi uno spazzetto in una stanza dove potete eh, mettervi lì con calma, sottolineo con calma, perché questi lavori qui, chi ha fretta è meglio se... Se non ci si mette. Quindi ci vuole calma è sangue, è <ride> e sangue freddo. Poi, io utilizzo... Tutte le cose che utilizzo sono qui, più o meno. Allora, vediamo. Un semplicissimo saldatore a stanno. Non so come lo chiamate voi. Dunque, è questo. Qualche prodottino semplice per la pulizia lo strumento ci sono di tutti i tipi questa roba di mille anni fa comunque fa sempre con eh, poi vedere. faccio un po di scorte eh, ecco. allora innanzitutto se avete un tallo non fate l'errore ho fatto io eh, mia madre mi voleva linciare Mettete sempre un bel cartone sotto, più spesso possibile, perché spesso, gioco di parole, ci può eh, scappare mano cacciavite o qualsiasi altra cosa e si può scheggiare il tavolo e poi la mamma o la moglie ci, ci mandano fuori di casa. Poi, qui dentro, ogniamo un riattiva contatti ma questo è tutta per la parte elettronica un martellino eh, diciamo di, di gomma molto utile procuratevi un mm, più brugole possibile perché i trass e soprattutto le regolazioni del de ponte eh, hanno fatte sfortunatamente con mille misure diverse quindi ogni ponte più o meno ha una chiave, una misura delle brugoline diversa. Qui c'è altra pulizia, un po' di nastri vari, forbici da, diciamo, da, da elettricista, cacciavite, calibri, eh, questi come si chiamano, i, gli spessori per misurare distanze varie, eccetera. Il nostro isolante, ovviamente, un metro, uno spazzolino, non sa mai che tra una corda e l'arcia vi volete lavare i denti, non so perché è finito qui, c'è anche questo, o di carta a vetro, se volete fare altri tipi di operazioni, che poi vedremo insieme, e anche basta, diciamo. Poi, allora, facciamo finta che eh, avete, come me, la fissa per l'assemblaggio, la fissa per cercare pezzi a pochi euro e poi cercare di mettere insieme qualcosa che poi possa essere, diciamo, suonabile, eh, facciamo finta che avete acquistato, per esempio, un corpo così, però non lo prenderò di esempio perché questo veramente ha preso un leggerissima caduta e mi scivola troppo da per sistemarlo quindi in genere quando comprate eh, roba molto molto economica che non è detto che non sia di qualità che può dipende dal legno eh, può capitare che vi arrivi magari con misure eh, non eh, diciamo non classiche quindi dovete fare un po' di eh, alle saggi, diciamo così, di... vi dovete reinventare un po' per rimetterlo a misura perché qui ci va ovviamente il manico. Può capitare anche questo, oppure che le misure dei de fori non tornino, ma vedremo tutto insieme dopo. Ecco, facciamo conto che avete comprato questo bellissimo corpo, che non si direbbe ma è originale della fede, pazzesco, e lo avete pagato come me tipo 30 euro qualcuno magari non sa nemmeno cos'è, ve lo danno così purtroppo, quindi la prima cosa da fare sarà finirlo di, di cartare, stuccare le parti rotte, perché questo probabilmente è stato preso a sassate, però è un fender originale, credo messicano, ma a noi ora poco ci importa. Eh, un manico, in questo caso nuovo, cioè nuovo nel senso che si fa finta che sia nuovo, vedete, lo danno in genere in questo modo qui, ovvero con, spesso con le meccaniche già al loro posto, altrimenti le togliamo, cioè le tolgo e poi vi faccio vedere come, che possibili eh, problemi si possono trovare quando si ordinano separatamente dal da manico, quindi che non tornino fori che manchi qualche pezzo, eccetera, eccetera. Eh, di solito vi danno la placchetta e le viti del, del manico, appunto. Poi avete tutta la parte elettronica che però vedremo successivamente: quindi pick up, eh, collegamenti, cavi, cavetti, circuito, diciamo il, il ponte, le manopole dei potenziometri, i potenziometri, il condensatore tutto, diciamo vi siete procurati tutti, volete partire da zero. Quindi io vi mostrerò, ripeto, nella mia semplicità, tanta tanta semplicità nella vita e leggerezza, vi mostrerò come eh, divertirvi soprattutto questo, quindi io parlo di roba non costosa e non mi permetto, eh, non voglio indurvi in tentazioni di, di lavorare su, su, su oggetti costosi eh, a meno che voi non abbiate già una discreta manualità quindi non avrete bisogno della mia guida ma altrimenti vi consiglio di eh, o avere già <ride> cioè vi consiglio o, o avete già roba economica col quale sperimentare o comunque che volete assemblare o sono ordinare su internet, tanto si trova di tutto eh, se mai vi aiuto io mi scrivete eh, cose eh, economiche oppure cose come ho trovato io distrutte da rimettere su, tanto si vedrà tutto insieme quindi ragazzi allora se, se avete critiche eh, ultimamente sto vedendo diversi pollicini in giù, però se non mi scrivete cos'è che non vi piace delle mie lezioni, io ovviamente sono musicista perché magari si è collegato Solo in questo video, che è però musicista che si diverte anche a fare qualche, qualche riparazione, qualche modifica eh, nei, nei, nei bassi, negli strumenti in generale. Quindi, se avete critiche, però scrivetemele perché a me piace la critica perché almeno miglioro. Eh, altrimenti, se no, uno va avanti dicendo: ok sto facendo tutto bene', se nessuno gli dice mai niente. Eh, quindi, per oggi. Tanto sarà diviso in puntate, poi in capitoli, ci sarà tutta la parte scritta con le foto, quindi video più foto, per tutto. Cercherò di fare tutto perché sono da solo, qui è un casino, questi telefoni, telecamere, vabbè comunque ci si prova. E se mi mettete mi piace, quindi io, soprattutto se vi iscrivete al canale, quando pubblicherò i video, eccetera eccetera, vi arriverà la notifichina. Quindi ci vediamo nella prossima puntata.